A mad Non la. Ma dove cazzo siete? Al mio albero, ragazzi, crescono. Ma dio! Non fammi incazzare! Dai dio merda! Trucidatela! Trucidatela! È vestita di bianco! Brutta puttana! Anche io sono vestito di bianco! La mia corona. Dio porco med, dio porco. Allora. restaci anche in fretta salvate ho un'idea no. no facciamo una sky base. adesso sì Il materiale andiamo in safe e la facciamo i materiali i materiali li, li ciuliamo a Chris e a Io ho il guantorampino, io vado con la skybase, voi state sotto Ma falla tu la skybase se la devi fare Sì ma voi mi dovete prestare i materiali Se arriviamo là si. Sì. Anzi fuori A Ahmed! Non là! Ma dove cazzo siete? Al mio albero Ma dio por! Vieni mm. qua, no stronzo Mad. Eh il tuo lupo sta picchiando al mio. <ride> Vieni qui piccino. Stai Bravissima. lontano da a Med. Gente. Inclevati. Non rompergli i coglioni. Dobbiamo andare là per la safe. Ah il mio lupo è più bello. Sono tutti uguali. Letteralmente. Il mio è più bello. Non è vero, guarda il mio com'è. A meddio porco puttana santo La devi smettere di fottermi le kill Mi ha fatto danno Non sto chiedendo tanto No no no no no No Chris mi ha fatto danno come no, Ho fatto, fatto bene danno. Non lo so Infatti sono abbastanza confuso Ce l'hai lo spara meno Chris Eeeh no. ma allora ci la mamma Stancato, morto rosapioto. destra destra destra morto oh ma mi lasciate fare qualcosa oh, cazzo eeeh uno l'ho craccato quanti sono? eeeh uno però ha craccato anche a me c'è la skin di Davide morto Si puoi uscire, Leo, che questo. C'è un metodo. Eh, Leo Tom. Cazzo! Dato, Chris. Ho gli dato data, pressione. Craccato. L'ho caccata, l'ho tengo impegnato. Figlio di succada. Vado addosso. No. Morto. Dai, ho veni qua. C'è uno scudone. Non c'avevo scudone, no. però c'è la roba. Ce l'ho io lo scindone. Me ne tiri uno. An Anch'io ne ah. ho due l'ultimo che ho desi ma non puoi mettere per cortesia nel lavandino invece che appoggiarsi sul tavolo qua. arrivo due casi cosa desi desi no dove no, scusa? Non andare là Me, non... Vieni luppo Lupo lupo Questa lupo Qui sopra qui sopra Uno da solo Lo uccido io Ah suka Ma te lo volevo lasciare dai Cazzo Cos'è che hai detto? Niente. No no peti ho detto che te lo volevo lasciare ma in realtà non te lo volevo lasciare ci sparano Aveva 4 legno. Siamo in Io non andrei eh Siamo 3 V1 V1 Io andrei allora, Quello lì è sicuro 1 eh Sicuro Poi due forestetti Eccolo trenti. e eh no è eh, che non scappi Io non so giù questo Dov'è? Eccolo Ecco sotto i muri dentro i muri Dov è andato? c'è ah, pure il secondo, Non serviva qui Dov'è l'altro? È andato di qua Di qua dove? Tipo qua Ok lo vedo Dov'è? Di qua. Andiamo a morire. Lo uccido io. Ha rotti i coglioni però. Sì. Craccato. È bianco. Lo uccido io da me. Cium